Oggi, tra una quindicina di minuti, contatteremo Paolo Barnard che ci parlerà in modo un po' più approfondito delle think tanks e di altro. Eccoci qua, eh, siamo ritornati, abbiamo appena chiamato Paolo che gentilmente oggi, Paolo Barnard è, è qui per darci qualche ulteriore e più approfondita delucidazione su cosa sono le think tanks e altro. Ciao Paolo. Buonasera a tutti buonasera buonasera vuoi eh, introdurre un attimo agli ospiti chi sei e cosa fai per favore sì sono, sì, sì, sono un, un giornalista ehm, autoconsegnatosi al, alla, alla disoccupazione perché mi sono sospeso eh, dai miei impieghi nella RAI di Roma eh, in seguito ad una ad una polemica sulla questione della censura legale che ancora è ancora irrisolta, ho lavorato per molti giornali per il in televisione. Sono stato dieci anni con la trasmissione Report di Milena Garanelli, ho collaborato con riviste, ho scritto anche quattro libri. Quindi, questo è in breve diciamo, chi sono: sono un giornalista che adesso però si è sospeso dall'attività e lavoro solo su, su internet perché prima voglio che vengano rispetto dei principi importanti. Okay. Se no è inutile di continuare a fare questo mestiere. Sì, ehm, ricordo che avevi fatto ehm, tutto era partito per via di un'inchiesta di un su una casa farmaceutica, da lì sono successe un po' di tutti i colori e eh, lì si è stato un po' diciamo, segato dal punto di vista professionale purtroppo. Eh, io ho letto appunto i tuoi articoli rispetto uh, sia al Trattato di Lisbona sia alla nascita del nuovo potere e mh, tra mh, diciamo, tutti i passaggi che hai toccato, tutti gli organismi che hai descritto, uno di quelli che mi hanno colpito di più um, sono le, le think tanks sostanzialmente e, e volevo chiederti eh, di se potevi aiutarci ad approfondire eh, questo argomento, a dirci cosa sono, quando sono nate, da chi sono state fondate e eh, un po' via dicendo, insomma approfondendo in questo senso. Puoi darci una mano? Sì, Bisogna innanzitutto tradurre per gli ascoltatori cosa significa think tank. Eh, in italiano letteralmente significa serbatoio di pensiero, è eh, una sono degli istituti o istituzioni che sono ormai in tutto il mondo, in tutti i paesi del mondo, e anche del, del secondo e terzo mondo, e che servono a riunire cervelli per pensare, pensare a che cosa? Pensare eh, in grande maggioranza alle teorie economiche che devono andare avanti eh, il mondo secondo certi interessi ben precisi. L'idea di formare questi istituti in quasi tutti i paesi della Terra è nata nei primi anni 70 quando le destre economiche eh, americane eh, si erano rese conto di essere perdenti, e cioè eh, il, in tutto il mondo stava vincendo il modello sociale socialdemocratico eh, che, che abbiamo orientato a sinistra, il, il modello del, dello stato sociale, il modello dei diritti dei lavoratori, dei diritti dei pensionati eccetera, e questo modello mette in crisi invece quell'altro modello, cioè il modello neoliberale che era il modello che piaceva tanto alle destre economiche, per tornare a vincere hanno cominciato a pensare e per pensare ci volevano dei luoghi dove pensare e queste sono le think tank, i serbatoi di pensiero, ne hanno, eh, hanno cominciato a fondarmi in America di, di grandi nomi e poi dopo sono passati a eh, diciamo, colonizzare un po' tutto il mondo, Cosa servono questi, questi, perché questi luoghi cambiano la politica, perché cambiano la, la gestione economica eh, delle nazioni, perché, eh, sono luoghi molto ben finanziati naturalmente e eh, sono delle specie di università private, lì si fanno i master in economia, lì i futuri banchieri, i futuri ministri, i futuri burocrati di Stato vanno a formarsi dopo l'università e e prendono esattamente quella che è poi eh, l'idea neoliberale di gestione dell'economia eh, naturalmente se noi sappiamo che tutta la classe dirigente o quasi tutta la classe dirigente che poi andrà a, a, a ricoprire i posti fondamentali dell'economia Passa per questi luoghi, quindi assorbe queste idee, sappiamo poi quali saranno le politiche che metteranno in pratica sulla testa di tutti i cittadini. E questa è stata la funzione delle think tanks che hanno letteralmente cambiato la storia economica del mondo nell'arco di pochi anni, perché se parliamo dei 30-35 anni sono veramente pochi. Sì, in effetti sì. Beh, ehm, diventano una sorta di, di evangelisti sostanzialmente questi, queste persone che si formano all'interno di questi tutti. E mi è capitato negli anni scorsi di leggere, di leggere qualcosa da, di Milton Friedman, eh, c'era da, da caponare la pelle, insomma per un ragazzo, io al tempo avevo 24 anni, eh, mi è capitato per la mani questo trafiletto da un testo di Noam Chomsky che mi sembra si intitolasse sulla nostra pelle e mh, dichiarava apertamente appunto la, eh, diciamo, la... La volontà di, di uccidere la, la democrazia partecipativa, cioè ehm, diceva che era di fondamentale importanza che le persone non partecipassero all'assunzione um, all di, di decisioni importanti riguardanti la vita propria e collettiva sostanzialmente. Sì, è assolutamente vero, eh, Milton Friedman, questi personaggi, eh, Milton Friedman è stato un grande economista, grande tra virgolette naturalmente, comunque un famosissimo economista premio Nobel, eh, e il, il problema è che eh, si diventano dei guru, diventano dei santoni perché... Eh, chi passa attraverso queste think tanks, questi serbatoi di pensiero, viene indottrinato talmente eh, bene e poi verrà naturalmente piazzato nei posti chiave della politica e dell'economia, eh, che poi naturalmente ha tutto il potere, tutta la possibilità di propagare questo pensiero unico, perché cioè si tratta di un pensiero economico unico nel senso che ci dicono che ne esiste solo uno e non ce ne sono altri possibili, e, e, e propare questo pensiero come fosse un Vangelo, letteralmente. Infatti da, dalla fine diciamo, degli anni di gloriosi dello Stato sociale, delle socialdemocrazie, nei, nei, negli anni successivi, nei decenni successivi, il mondo è stato colonizzato da questo Vangelo unico che predica il libero mercato, predica eh, il restringimento minimo dei governi eh, con minime funzioni, l'assoluta la, predominanza dell'iniziativa privata eh, e lo smantellamento eh, progressivo di tutti quelli che sono eh, le tutele dei cittadini, dei cittadini comuni, eh, delle persone comuni. Ora, eh, sono per, questi personaggi sono estremamente abili, per un fatto perché sono riusciti a convincere anche le persone non ricche, anche i milioni e milioni di cittadini non ricchi, la maggioranza di noi, che il loro pensiero è la strada migliore e ci hanno convinto tutti che la privatizzazione dei beni pubblici che la concorrenza privata che il libero mercato è naturalmente la strada dell'efficienza la strada della ricchezza per tutti e ci siamo cascati, purtroppo sì anche le persone che guadagnano stipendi da da impiegato, da, da operaio da negoziante, da commesso o commessa i eh, taxisti eh, eccetera eh, si sono convinti eh, gli sono piantato in testa da questi guru che la strada migliore per la loro ricchezza è questa, è una balla gli indicatori sociali sono chiarissimi eh, per esempio cito solo un fatto oggi in Italia il 17% delle famiglie è in gravissima difficoltà economica, si intende dire che non riescono a mangiare come vorrebbero non riescono a pagare le bollette, non se ne parla di fare le vacanze, eccetera. Il, il 17% non sono pochi e, soprattutto, sono 7% in più rispetto a quello che erano pochi anni fa e quindi sta crescendo il numero dei poveri italiani eh, eh, e eh, questo è proprio frutto di queste politiche che ci hanno ficcato in testa dicendoci che invece erano la strada per la ricchezza. hanno con, convinto un sacco di cittadini comuni che purtroppo non pensano con la loro testa sono convinti che il privato è meglio sono convinti che eh, la strada per la pensione privata per la sanità privata è la strada è migliore quando invece i dati economici ci dicono che stiamo perdendo Drammaticamente pensate solamente che oggi in Italia un italiano su cinque non può più permettersi liste specialistiche, per cui addirittura rimanda gli esami importanti, eh, quelli per la salute, perché non se li può più permettere. Nell'Italia di vent'anni fa questo era impossibile, non, non, non succedeva ed è successo è nel tripudio del libero mercato. Sì, tra l'altro questo è un percorso navigato che hanno attraversato tutti i paesi che... Mh, che hanno adottato questo tipo di politiche. Mi ricordo che ehm, già una decina d'anni fa, ehm, sempre leggendo questo libro, ehm, si apportavano i dati del, del modello Thatcher e della, cioè, ovunque si inseriva quel tipo di, di meccanismo lì, eh, automaticamente l'aumento della povertà era il risultato. Sicuramente, infatti oggi la Gran Bretagna, che tu hai citato con l'ex famoso primo ministro Lady Di Ferro Margaret Thatcher, la Gran Bretagna che ha ereditato le politiche della Thatcher perché i nuovi laburisti li hanno copiati pari pari, non hanno cambiato una virgola, si ritrova a essere un paese, il paese, il paese occidentale in assoluto più in crisi, con una povertà, più sviluppata, un bambino su quattro in Inghilterra è povero e eh, oggi c'è addirittura una crisi di eh, povertà a tale livello per cui gli inglesi, mh, 7 milioni di famiglie inglesi non riesce più a scaldarsi, cioè non ha più i soldi per comprare, per pagare il riscaldamento di casa. E queste sono cose che sono spaventose, ma se passiamo dall'Inghilterra agli Stati Uniti d'America, butto lì un altro dato che credo che molti ascoltatori lo sappiano, eh, ma negli Stati Uniti d'America il paese più ricco del mondo, ma il paese che ha adottato le politiche economiche di queste think tanks, Uh, più di tutti uh, ci sono in America oggi ci sono all'incirca all all 50 milioni di americani che fanno la fame secondo i dati del Dipartimento dell'agricoltura americano 50 milioni di americani oggi non riesce a sfamarsi più di una volta al giorno e quindi fanno la fame perché eh, se pensiamo che un una persona media deve sopravvivere con tre parti al giorno chi ne fa solo uno e basta fa la fame Potremmo secondo te provare a fare un'autoanalisi a livello di cittadini medi, cioè di, di come hanno influito queste, queste think tanks, non tanto nella società, eh, quindi in, ragionare in senso allargato, ma fare una critica proprio all'individuo all della classe media, che tipo di cambiamenti ha subito eh, dopo eh, l'avvento di, di questo tipo di, di modello economico? è un po' quello che si diceva prima eh, l'individuo della classe media si è convinto che eh, il suo bene sta nella, nel coltivare il suo proprio orticello di piccolo imprenditore personale. Una volta che l'individuo della classe media si è convinto di questo è rimasto fregato, perché tu devi capire che eh, eh, siamo tutti stessa, sulla stessa barca e abbiamo tutti in mano un remo. Se io remo da una parte e tu rimi da quell'altra e quell'altro da quell'altra e quell'altro da quell'altra e quell e non remiamo tutti insieme, la barca va a caos, proprio va, non va, non riesce ad andare avanti, questa è una, una regola elementare e convincersi tutti a rimare nel proprio orticello ci ha rovinati, perché infatti eh, il, il, quello che vediamo davanti tutti i giorni nel, nella crisi economica che stiamo vivendo e, e nella peggior crisi economica che verrà perché il peggio deve ancora avvenire, è il risultato di questo sistema, nel momento in cui la, il cittadino della classe media si è convinto che il suo interesse non stava nella collettività se cioè non stava nel fatto di avere un interesse comune, ma stava nel fatto di avere il proprio piccolo interesse del proprio orto, che cosa è successo? Beh, è successo una cosa molto chiara. Gli, è, gli sono entrati dalla porta principale 100 monete e lui era molto contento e non si è accorto che dalla finestra del reto gliene uscivano mille. Infatti, questo è quello che sta succedendo. Quando dico che un italiano su 5 non può più fare esami specialistici, dico che oggi tutti quelli che sono a, a, in ascolto lo sanno benissimo: se vuoi farti un attacco per salvarti la vita, non c'è verso che la fai con il sistema sanitario eh, eh, pubblico, la devi fare col sistema sanitario privato. Oggi un esame del sangue in un sistema sanitario pubblico ti costa 25 euro, eh, tu immagini cosa ti costa un attacco in un sistema privato. Cioè, tutto quello che tu hai risparmiato credendo di farti la tua assicurazione privata credendo di risparmiare sulle tasse al famigerato Stato te lo spendi in una singola volta se devi fare un attacco, se dopo l'attacco devi fare un'ecografia o devi fare una scintigrafia cioè spendi tutto quello che hai risparmiato in tassi in dieci anni. Quindi è chiaro che, che con questo sistema hanno convinto il cittadino medio a risparmiare, eh, eh, a farsi entrare dalla porta a cento e non si è accorto che gli uscivano mille dalla finestra. E questa è stata la, proprio la, la classica fregatura e eh, eh, eh, che è toccata a tutti sta toccando a tutti ma, ma vai a convincere oggi le persone che questo è un dramma oggi ancora le persone ti ascoltano e ti dicono no no ma il privato è meglio il privato è molto meglio e eh, non è vero sì questo è un, un grosso problema mm, volevo affrontarlo un po' meglio se possibile però prima volevo fare una riflessione a caldo eh, questo Tutte queste cose che stiamo citando secondo me in, nel corso del, dell'ultimo decennio ehm, ha portato a una condizione che almeno a vederla dà l'impressione di essere disastrosa eh, dal punto di vista globale, parlo in termini eh, sia geopolitici sia in termini di ecologia, mh, è come se, se fosse un po' tutto malato. Poi ci pensi un attimo, capisci come funziona, dici ok questi qui voglia di cambiare non ne hanno minimamente perché comunque loro ci guadagnano un sacco di soldi però eh, chiedo a te se eventualmente nel tuo lavoro di reporter ti è capitato di notare che ci sia qualcuno all'interno di queste corporation di, queste, mh, di questi grossi... grossi con i virus, cioè il virus è un organismo di una idiozia incredibile perché tende a uccidere il, il, il corpo che l'ospita e se uccide il corpo che l'ospita muore anche lui. Questi economisti e questi uomini di potere sono esattamente identici, vogliono il profitto immediato e non si interessano di cosa succederà domani, ma domani succederà che muore il pianeta perché il pianeta non può più reggere questo sistema, muore la società economica perché la società economica non può più reggere questo sistema e quindi muoiono anche loro. Una piccola percentuale di eh, illuminati all'interno di questi gruppi si sta in effetti ponendo il problema. E sono, sono posti per esempio al World Economic Forum eh, del 2005, dove è uscito chiaramente a Davos, dove è uscito chiaramente un dato, e cioè i paesi dove è meglio investire, dove gli investimenti sono più profittevoli, anche gli investimenti privati, sono i paesi scandinavi. Perché? perché i paesi scandinavi sono gli ultimi rimasti al mondo che hanno conservato uno stato sociale fortissimo, uno stato molto forte, delle tutele sociali dei lavoratori che sono molto, molto più ampie delle nostre e eh, un di, una coesione collettiva, un ordine collettivo, un interesse collettivo sviluppatissimo. Ed è, si è, stato, ed è stato scoperto che l'investimento privato in questi paesi rende molto di più che in qualsiasi altro paese al mondo. Ora ecco sono ancora pochi quelli che si rendono conto di questo, cioè che si rendono conto che eh, se vogliamo guadagnare, se vogliamo prosperare la macchina deve essere una macchina di interesse collettivo e non di parcellizzazione privata ognuno per conto suo, però sono ancora pochissimi che se ne rendono conto e in realtà purtroppo ancora il grande sistema economico neoliberale marcia con la logica del virus, cioè mangio finché posso e quando poi muore l'organismo muoio anch'io. Ed è la follia di cui eh, parlavamo prima. Una cosa che mi ha colpito comunque di queste think tanks è proprio che eh, loro sono riusciti a rendere reale una follia sostanzialmente. Quindi mi chiedevo, mh, partendo da questo, da questo punto di vista, è possibile individuare all'interno delle think tanks diciamo, degli atteggiamenti che potremmo ricalcare eh, dal basso per riuscire a fare qualcosa di concreto eh, per cambiare le cose no assolutamente no, no, no, non credo che si possa partire da lì eh, da quello che viene prodotto dal, al loro interno per eh, poter cambiare le cose, credo che si debba partire invece da, da considerazioni che si fanno, fanno all'esterno di quel sistema di potere per poter cambiare le cose, poi il discorso di come cambiarle è lunghissimo ed è difficilissimo, intanto rendersi conto per esempio che eh, la prima cosa a fare per, chi, per il cittadino comune è rendersi conto appunto che le, le idee economiche che condizionano la vita, che gli regolano la vita, non nascono nei ministeri, ma nascono dentro queste think tanks che poi le trasmettono agli ubbidienti burocrati e ministri che devono solo metterle in pratica, intanto già rendersi conto di questo è un passo avanti, perché allora invece di prendertela con l'inutile ministro Tremonti, te la prendi con chi alle spalle di Tremonti prende le vere decisioni, intanto già questo sarebbe un passo avanti. Mm -hmm. Ok. Poi ieri eh, mi è nata una curiosità perché ho letto qualche altro tuo articolo sul, uh, sul tuo sito, eh, sfioro questo problema, eh, nel senso che eh, facevi una critica alla descrizione del sistema monetario eh, all'interno di un film che io ho visto fino a poco tempo fa che è Zeitgeist, allora lì eh, mi è venuto una, un dubbio, è, è possibile se possibile descrivere in soldoni ehm, dal tuo punto di vista se ne hai conoscenza come funziona il sistema monetario delle banche centrali. So che è un po' fuori tema però è una curiosità che mi è venuta all'ultimo ehm, minuto ieri perché pensavo a tutta la descrizione diciamo, della, della, del potere sovranazionale dove per ultimo ci stavano gli investitori sovranazionali e pensavo all'efficacia del diciamo, meccanismo del capital flight cioè dello spostamento di grandi capitali in un eh, sistema che ha riserva eh, frazionaria e, e, ma, e, e che cosa succederebbe invece se eh, il capital flight venisse fatto in un paese dove eh, la riserva frazionaria non c'è perché dal mio punto di vista, da come posso vedere le cose io con i mezzi di informazione che ho io mi sembra che eh, se lo fai su un posto dove c'è ehm, diciamo sovranità monetaria il capital flight non funziona più è così o sto vedendo un po' le mucche in cielo no lo stai vedendo no però se posso fare un'osservazione un cioè, devi un po' pensare a chi ti sta ascoltando in questo momento io credo che il 99% di chi all'ascolto non abbia capito una parola di quello che hai detto e allora sai bisogna che stiamo un po' attenti perché se vogliamo fare una discussione fra noi due eh, sono d'accordo ed è anche molto divertente ma se una persona ascolta ed è magari so, è in un negozio che sta intanto servendo dei clienti o in un bar che sta pigliando un caffè non capisce niente. Di quello, che stiamo, di quello che abbiamo detto cioè, la, il discorso delle banche centrali e del film che tu citi è un discorso che va un po' spiegato cioè, ci sono delle persone, delle teorie che dicono che le banche centrali, come per esempio la Banca d'Italia, stampando, siccome possono stampare la carta moneta, fanno una specie di trucco per cui finiscono per indebitare i cittadini italiani o come i cittadini di qualunque altro paese abbia una banca centrale, vendendogli sostanzialmente le le banconote che loro stessi stampano ad un prezzo che è irrisorio perché in fondo è carta eh, da qui nasce tutta una teoria che si chiama signoraggio che viene indicata come uno dei più grandi problemi dell'indebitamento pubblico eccetera poi la riserva frazionare è una cosa ancora più complicata che riguarda le banche e eh, adesso la mettiamo un attimo da parte sì. dunque il, il problema di, questo problema della sovranità delle banche centrali che stampano moneta è in effetti un problema molto grosso, perché eh, le banche centrali, alle banche centrali è stato dato il potere di stampare la carta moneta, non le monetine, non gli aurini di moneta, quelli li fa ancora lo Stato. Una volta lo Stato faceva sia le banconote che le monete, adesso lo Stato fa solamente le monete e le banche centrali fanno le banconote, ma uno dice ma le banche centrali non sono la stessa cosa dello Stato? No, purtroppo poi si è scoperto che le banche centrali non sono la stessa cosa dello Stato, le banche centrali sono in alcuni casi degli agglomerati di banche private. Eh, sono istituti di diritto pubblico ma in realtà sono poi agglomerati di banche private. In alcuni altri casi invece le banche centrali sono di Stato, però hanno un'autonomia di legge che è diventata talmente grande che addirittura gli stessi stati che le posseggono non le possono controllare. Quindi cos'è successo in pratica? In un caso o nell'altro queste banche centrali hanno preso un'autonomia che è troppo forte perché sfugge al controllo dei parlamenti, e sfugge al controllo dei presidenti del Consiglio, sfugge al controllo quindi dei cittadini e stampano la moneta allora nel stampare la moneta e, e nel fare altre cose che fanno le banche centrali naturalmente hanno una grossa influenza sull'economia ed è qui la critica che viene fatta insomma se le banche centrali hanno questa influenza così forte sull'economia ci dovrebbe essere un controllo maggiore da parte dei cittadini e dei governi poi che le, le banche centrali stampando moneta finiscono per indebitare lo Stato cioè la teoria del signoraggio è che eh, le banche centrali stampano mettiamo per semplicità un miliardo di Euro e li sostanzialmente li vendono allo Stato italiano che si indebita per un miliardo di Euro cedendo titoli di Stato, questa teoria non è per adesso dal mio punto di vista provata, sto facendo una complicatissima ricerca su questo, ma posso dire che sicuramente l'idea che la banca centrale stampi la moneta e la venda al suo valore nominale, si dice, cioè a quello che vale allo Stato che si indebita per altrettanti soldi con la Banca Centrale è una balla, questo non succede, poi che ci siano dei meccanismi perniciosi, pericolosi nello scambio di moneta fra Banca Centrale e Stato, questo può essere vero, la riserva frazionaria eh, è un altro meccanismo che può essere criticato, ma per entrare in questi temi bisogna prima aver concluso una ricerca molto approfondita e devo dire che questo non interesserà gli ascoltatori, ma devo dire che quello che circola in Internet su queste cose è al 90% una favola poco approfondita e di gente che sinceramente non vuol fare la fatica poi di andarsi a studiare che cosa sono le politiche monetarie e con questo spero di aver reso un'idea più chiara sì, <ride> di, sì, molto di quello più che, no, di ma, cui parlavamo infatti no ma era stata proprio, proprio questa la curiosità che avevo nel senso che ehm, siccome mi sono passati per mano diversi libri con ehm, eh, anche pseudo-documentazioni insomma, di, della banca, volevo appunto capire se dal tuo punto di vista erano attendibili oppure no, poi ovviamente ognuno continua a studiare e a, e a informarsi sulla cosa, naturalmente ero contento di sentire il tuo punto di vista da professionista perché io come hai potuto assaggiare qualche difetto come cronista e come presentatore ce l'ho perché fino all'altro giorno insomma facevo e continuo a fare il pizzaiolo il mio lavoro il pizzaiolo non sono certamente un professionista piano piano mi tirerò via un po' di difetti e cercherò di avere più diciamo a, a cuore il punto di vista dei telespettatori radio, spettatori comunque eh, nel corso delle puntate precedenti Abbiamo appunto infarinato un po' questi discorsi e nella seconda parte della trasmissione ehm, prendiamo sempre delle telefonate da parte delle persone eh, per sentire che cosa hanno capito, che cosa invece non hanno capito, se vogliono approfondire in un senso o nell'altro. Ehm, la discussione quello che volevo chiederti è se tu hai piacere di eh, ascoltare le telefonate e rispondere direttamente a loro o se dici va bene eh, no mi fermo qua faremo un'altra volta o. no no volentieri le telefonate volentieri okay. se si può. non so se sia possibile non, ah. so, se sento, eh. okay, ehm, non so se magari proviamo a, a farle chiamare sull'altro numero si sì, ma non sente Paolo perché non ha il computer ah ok ecco mi dicono che non è prova, prova, provare, provare. facciamo una prova se arriva una telefonata eh, quindi devono chiamare al 700 700 giusto? ecco dico ai telespettatori se volete fare qualche domanda a Paolo eh, chiamate allo 049 700 700 e eh, se non vi sente gli traduco io la domanda e, e lui cercherà di rispondervi ecco siamo qua che vi aspettiamo Ecco, qualcuno ci dice che Marcello, che è un altro speaker della radio, eh, martedì a mezzogiorno ha parlato del signoraggio. E a questo punto, qua, sta andando in confusione perché dice che c'è la stessa radio e che ci sono due, due idee diverse. Qua ce ne sono molte di idee diverse. Comunque, va bene. No, questo è il bello ed è, è, è del dovere di una radio. Eh, per fortuna è che è così. Non si può dare sempre la stessa idea, bisogna dare agli ascoltatori la possibilità di formarsi la propria idea ascoltando varie eh, eh, versioni della stessa cosa, Infatti, se, no, se no non hai informazioni. Molto... Infatti, certamente, Quindi. No, il signoraggio è una materia eh, estremamente complicata che va, va vista mh, studiando molto bene la politica monetaria soprattutto studiando le leggi che regolano la politica monetaria tu pensa per esempio che già per dirtene una eh, l'idea che eh, come fa vedere questo film che tu hai citato dove c'è addirittura un'animazione dove si vede una mano che prende i soldi dalla banca centrale e li consegna eh, al eh, governo americano, il governo americano consegna la valigetta con dentro i titoli di Stato, eccetera. Se cioè, tu pensi che questo ehm, questo principio, che dovrebbe stare alla base del famoso signoraggio, è del tutto sbagliato perché... Eh, pronto? Sì, eh, la senti allora? Eh, C'è una, una telefonata. Dica signora. Dunque, buonasera, eh, io ascolto con interesse. Buonasera. Con la e volevo chiedere una cosa, a me se non concesso perché io non sono una persona informata quindi non posso asserire o avvalorare ciò che ha detto il signore Puoi alzare un pochino la voce signora che si sente poco? dunque vediamo se posso alzare la voce Ammesso e non concesso sì. che ciò che ha detto il giornalista sia una verità perché io non posso valorare ciò che lui ha detto perché sono una persona che ignora queste cose a me se non concesso io mi chiedo ma perché la parte sana la parte che vede tutto questo, ehm, questo cammino verso l'errore questo, questo perpetuarsi dell'errore di ne, inserire non so di cercare di aggiogare la gente, perché non c'è questa parte sana che fa qualcosa per combatterlo? Perché in effetti le stesse scuole che hanno loro, gli stessi atenei che hanno loro, non, non si possono fare un'altra parte, non si può cercare di avere la controparte ho sentito che il signore addirittura è uscito dalla Rai perché per dissidi, per cose, eccetera quindi è, una, è un libero pensatore sì, quindi, sì. a lui che è una persona così accorta, così acuta e così intelligente, a lui l'onere di iniziare qualcosa di nuovo eh, perché si muove soltanto dovremmo prenderselo cosa. beh lascio che rispondi Paolo se ha sentito Paolo hai sentito quello? sì sì sento bene sento benissimo no perché parlarne soltanto è una cosa e cercare di controbattere con dei fatti questa è un'altra mm. Paolo cosa, cosa dici? Sì, grazie della domanda mm. eh, no, la cosa è, ovvia è ovviamente molto sensata eh, la signora ha ragione bisogna non solo parlarne bisogna anche fare ed è quello che ho cercato di fare negli scorsi vent'anni in questo paese, io ho cominciato eh, in, non come giornalista, ho cominciato prima, ma come attivista, cioè a, mettere, a cercare di mettere in pratica le cose che si dicono, ho cominciato nel 1989 esattamente, sono passati vent'anni. Ora signora c'è un problema, anzi sono due problemi con cui ci scontriamo, uno è il carattere nazionale degli italiani, che purtroppo non sono storicamente educati a essere un popolo coeso, che è capace di azione civica. Siamo un popolo di irrimediabili individualisti che fanno una fatica tremenda a formare gruppi disciplinati che si diano da fare, formiamo, io dico, faccio sempre una battuta che la farà ridere, quando due italiani si mettono assieme fanno un partito, quando sono in quattro fanno due correnti. E questo è proprio il carattere che noi abbiamo. Questo è il primo grande problema nel mettere in pratica le cose, nel fare cose concrete. Il secondo problema è molto più grave, l'ho descritto nei miei lavori, ed è la paralisi civica che è stata volutamente indotta sui cittadini eh, dal sistema di cui, economico di cui stiamo parlando. C'è stata una pianificazione a tavolino molto precisa nell'inizio degli anni 70 dove sono state eh, dettate le strategie per paralizzare la società civile organizzata e distruggere la democrazia partecipativa, proprio perché eh, dopo la seconda guerra mondiale le generazioni che di allora erano state in grado di partecipare, di ricostruire, di fare esattamente quello che lei vuole e lo avevano fatto talmente bene che questi personaggi sono un po' spaventati, e hanno detto: questi cittadini così attivi è meglio paralizzarli, è meglio metterli da parte. Quindi, ne stata fatta una pianificazione a tavolino su questo. Come ci sono riusciti? Semplicemente introducendo nelle nostre vite due elementi che prima non esistevano, e cioè l'esistenza commerciale e la cultura della visibilità, che sono poi, è la cultura dei VIP mass mediatici. Con questi due elementi ci hanno sostanzialmente paralizzati, allora quando lei dice che queste cose vanno messe in pratica ci scontriamo contro questo, contro il fatto che ognuno dice sì è vero, cose giuste vanno fatte, vanno dette eccetera, vanno, bisogna agire, bisogna non fare. Non Poi non nella quotidianità non si muove più nessuno, perché siamo tutti eh, paralizzati, siamo tutti stupiditi dalla esistenza commerciale, cioè dal, dal fatto di vivere per consumare, di vivere per consumare oltre il dovuto e oltre il necessario e soprattutto e anche molto dalla cultura della visibilità, infatti lei nota, e signora lo avrà visto in giro, che se non c'è un VIP, un personaggio importante a trascinare le persone persone, le persone non si muovono più. Beh questo è vero, eh, purtroppo sì. è un fatto, però io direi di insistere, perché soltanto batti e ribatti un chiodo entra nella trave, altrimenti non c'è nulla da fare. Se, abbiamo, se siamo così ottusi da non riuscire a capire una cosa di queste e allora francamente è inutile persino parlarne, voglio dire buttiamoci anche noi nel lungo fiume della corrente e lasciamoci trasportare ed invece no, se bisogna battersi bisogna farlo. Ok, signora la ringrazio sì. per, per, la, per la sua opinione, Buonanotte. diamo spazio a qualcun altro, salve. Buonanotte. Ecco, sì, ehm, ognuno è libero di pensarla. Come vuole io non sono assolutamente d'accordo con uh, il fatto che tanto valga um, lasciarsi andare alla corrente perché è esattamente quello che vogliono che facciamo dal mio punto di vista. Sentiamo qualcun altro, se c'è qualcun altro. Pronto? Pronto? A... Pronto? Sì. Ecco, buonasera. Buonasera. Saluti a te e a Giorgio che ho sentito che è presente là. Grazie e anche al giornalista, no? Sì. Si volevo eh, in pratica il giornalista con la risposta alla signora Anna, in pratica ha già risposto a quello che io volevo chiedere, no? Siccome la signora Anna mi ha anticipato, però eh, lo stesso esprimo il mio pensiero. Mm -hmm. E allora una volta eh, per sottomettere solitamente i popoli no, eh, eh, economicamente. Mi allontano un po' perché c'è il, il riverbero. Sì. Ecco, allora eh, si usavano le armi ora però in questo periodo si usano ancora le armi perché vediamo in, in Afghanistan e in Iraq no? e, e anche gli altri paesi del mondo usano ancora le armi ma solitamente adesso usano eh, diciamo sono una finezza no? e usano una finezza proprio il fatto del signoraggio per sottomettere le popolazioni economicamente e c'è un gruppo come dicevi te all'inizio di, di folli che ha preso il potere reale perché hanno preso il potere reale e, e, e mettono diciamo, in ginocchio le varie popolazioni non più appunto con oh. le armi ma con questi, con questi diciamo, giochetti no, eh, che, sì. che, che sono giochetti gravi però. quello, quello che voglio chiederti è se, hai una, se puoi per favore cercare di formulare una domanda sì, la domanda è questa, no? che eh, appunto però ho già premesso che il signore giornalista ha già risposto in pratica, no? eh, rispondendo alla signora Ana. Però si parla, si parla, si parla, però bisognerebbe cercare in, in qualche modo di organizzarci, non è una domanda, ma di organizzarci e cominciare a darci da fare perché eh, singolarmente penso che sì, lo so che bisogna evolversi nella vita ma singolarmente con certi problemi non si fa nulla ecco io sì. la penso così no? Okay, ecco. io... e però ecco vorrei eh, eh, cerca, cioè, che almeno chi, delle, chi fa queste trasmissioni chiedesse anche una risposta cioè eh, si parla della malattia però bisogna cominciare okay. anche a parlare de, de, de, de, della cura della cioè medicina che per mm. guarire da questa malattia Sì, che è una la cosa che mi sento dire e, il signore ha già dato la risposta in pratica è una cosa eh, infatti in che mi sento dire a ogni trasmissione nella passività del popolo eh, d'accordo eh, in parte insomma perché c'è qualcuno che si muove ecco. ok ti ringrazio grazie. ok grazie. grazie adesso chiudo un attimo la telefonata eh, direi di mm, spendere un paio di parole su questa cosa qua io, io credo che eh, Paolo eh, dimmi se, ti ho, se, se sbaglio io credo che Paolo stia criticando, io mi, mi leggo a lui su, su questa critica, proprio una tendenza di noi italiani e quando parliamo di noi italiani, noi vuol dire noi, non vuol dire loro, cioè noi eh, pensiamo che eh, bisogna organizzarci ma vogliamo qualcuno che ci organizza e questo eh, credo sia uno dei punti focali su cui discutere, sei d'accordo Paolo? Eh, sì, eh, no, sicuramente sì, però eh, il, io mh, vorrei mh, rispondere anche a questo signore, ma rispondere anche a chiunque si stia ponendo queste domande. Eh, non c'è una, una, una ricetta se non quella eh, che il singolo cittadino il signore che ha telefonato la signora e altri eh, si pongano al centro della vita politica e al centro dell'importanza. abbiamo purtroppo introiettato cioè, introdotto dentro di noi il concetto che noi siamo eh, persone eh, non esperte eh, che non conosciamo e che quindi non siamo in grado di fare che non contiamo abbiamo nel cervello piantato quest'idea che eh, io non conto, contano le persone importanti, i VIP, quelli che si fanno sentire, che, eccetera e dobbiamo ribaltare completamente questa percezione di noi stessi, ribaltarla completamente e cioè dire io conto, io sono il centro perché la sovranità è quella mia di cittadino, io conto tanto quanto il Presidente del Consiglio io sono il Presidente del Consiglio di me stesso e se io mi incontro Convinco di essere così importante vuol dire che eh, mi posso mettere al centro ed agire con importanza anche da solo anche senza il famoso bisogno di avere il beppe grillo che mi trascina di avere il marco travaglio che mi trascina o altri personaggi o altri leader o, chissà, o altri eh, leader di partito o altre persone carismatiche eccetera ecco è, è lì il trucco per riuscire a far funzionare una società e riuscire ad agire per tutelarsi, mettersi al centro e non pensare mai che c'è qualcuno di più importante di te e dirsi io ho il potere. Ora, voi immaginate per esempio quando vediamo, vi faccio un esempio molto concreto, quando noi vediamo in televisione o addirittura dal vivo i politici che girano con le auto blu, hanno le scorte, eccetera, cioè sono tenuti a distanza dalla popolazione, il cittadino che si avvicina viene allontanato e questa è un'aberrazione politica, un'aberrazione sociale incredibile, dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè dovrebbe essere il cittadino che sta al centro e che, e che tiene a colloquio il suo rappresentante che è politico quando va al cittadino perché è il cittadino la parte importante, è il cittadino il centro di tutto il, il protagonista della Costituzione il protagonista della politica la sovranità è del cittadino. E allora, vedete, se do, noi dobbiamo. Aveteci in testa che va ribaltato questo concetto aberrante che abbiamo della politica, dove c'è la persona importante e noi le pecore che seguiamo e non siamo importanti. Se ribaltiamo questo, abbiamo fatto il trucco: diventiamo cittadini partecip partecipi, ridiamo vita alla democrazia partecipativa, torniamo a essere eh, i protagonisti di tutto e torniamo a cambiare il nostro tempo. Se no, se non ci mettiamo in testa questo, non faremo mai nulla. Sì, infatti credo che non possiamo sperare che qualcuno ci dia la democrazia parte, partecipativa. Dobbiamo partecipare e allora forse arriva anche la democrazia partecipativa. Credo che. Credo che... Che anche questo sia un ragionamento che, che merita di, di essere fatto. L'hai fatto, lei ha appena fatto. Quindi eh, adesso ehm, io te, ti chiedo se sei disposto ad andare avanti ancora, perché so che avrai anche le tue cose da fare. Se preferisci. 10 minuti se c'è qualche telefonata volentieri, okay. o se no anche per qualche domanda. 10-15 die, minuti al massimo. Ok, allora prendo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Okay, okay. Ah, beh. Buonasera, Buonasera, giornalista, mi sentite? Sì, sì. Eh, beh, ecco eh, Io volevo, sono d'accordo pienamente con quanto ha detto il giornalista a riguardo, mm -hmm. perché eh, in effetti la capisco, lo capisco, perché non l'ho provata sulla mia pelle, però ho visto cosa vuol dire andare controcorrente. E non da adesso, da diverso tempo. Purtroppo quando vai in teoria queste cose si sono chiare e quindi si può, però al lato pratico non è facile applicarle, non è facile applicarle perché c'è altri che viene ostacolato al massimo per azionare queste cose, io capisco e condivido che siamo al centro, però purtroppo in questi anni abbiamo visto che si è un po' lasciato andare e basta andare dentro in qualsiasi azione diciamo sia di attivo di, di, di persone vedi che eh, ci sono all'interno le correnti o la pensi come me oppure sali sul cavallo veloce e quindi trovi se no rimani fuori ok perché viene fatta la, riun la prima e la seconda riunione allora eh, la la prima è quella che la fanno a parte con i fidati la seconda la fanno tutti assieme il gioco è fatto ma questo è vero ma anche io do la colpa a noi diciamo che sono all'esterno cioè la politica la vedo dall'esterno lei vada vale in consiglio sì, comunale ma, sai forse eh, vedi eh, bisognerebbe fare uno sforzo a livello intellettuale che sarebbe quello di prendere atto di quale sia il problema ma l'abbiamo preso sappiamo preso. che, che, sappiamo che il problema preso. è quello lì sappiamo che il problema è che ci si mettono i bastoni tra eh, le ruote però, però, Però ognuno, di, ognuno di noi può fare qualcosa. Certo che lo fa, ma anche da questa radio se ne, tutti i giorni ne sente che vengono fatte. Però poi a, a fare il salto della qualità, chiamiamolo, è difficile farlo perché ognuno lo vede alla propria maniera. Giustamente come ha detto prima, in due, in tre viene fuori che non ci si capisce più. Questo è il punto. Allora cosa, cosa secondo me dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che subiremo di toccare il fondo e poi ci accorgeremo che guarda eh, potevamo nuotare prima che eravamo con la testa fuori dall'acqua questo è il punto se adesso vediamo che proprio singolarmente l'individuo non conta più nulla perché adesso saremo nel Veneto andremo a votare ma andiamo a votare quelli che ha deciso Roma questo è il punto okay. perché noi non siamo capaci di azionarsi e allora giustamente il eh, giornalista eh, che vi, eh, ha una situazione meglio ancora di noi mh, di, sotto gli occhi, eh, di sentire da parte sua, oltre di azionarci, di farci, di Beh, conoscere, cosa secondo me dovremmo associarci. Questo è il punto... Ok, well, grazie per la... il tuo intervento. Buonasera. Sì, eh, eh... Voglio dire, non è che rimanga, eh, sì ho capito cosa dice il Signore, ma non è che rimanga molto altro eh, se non fare quello che abbiamo appena detto, cioè, non, non c'è molto altro da fare, e in fondo il Signore deve pensare una cosa e, e troverà consolazione in questo, nelle vostre campagne eh, del Veneto, se andiamo indietro di non dico eh, secoli, ma anche solo di decenni, si faceva la fame, ma c'era veramente la fame e Allora chiediamoci Come hanno fatto quegli uomini Che non avevano la televisione non avevano, avevano a malapena forse la radio Le prime radio, non avevano internet eh, Non avevano le tutele Di legge che abbiamo noi oggi Come hanno fatto questi uomini a Queste donne a cambiare Un tempo così miserabile come era il loro eh, eh, se sono, eh, Pian piano con fatica eh, con rischiando, rischiando sulla propria pelle Con affrontando i pericoli, si sono messi assieme, si sono coesi, si sono riuniti intorno agli, ai propri interessi, ed è, è, è inutile è quello che va fatto oggi, bisogna organizzarsi, formare dei gruppi di cittadini, reclamare con costanza, senza stufarsi dopo dieci giorni o quindici giorni, come hanno fatto i girotondi di Nanni Moretti che hanno fatto il fuoco di paglia, dopodiché è finita la, finita la carta colorata, non c'era più niente, ma bisogna avere la costanza di mettersi assieme e reclamare i propri diritti, allora se uno pensa di volere un'autonomia, io su questo posso o non posso essere d'accordo, ma uno reclama un'autonomia da Roma, ma che lo faccia veramente però, allora che veramente ci sia un'azione da questo punto di vista dei cittadini uniti, non buttarsi dietro al leader carismatico di, e replicando il solito discorso della cultura della visibilità, tutti dietro a bossi e allora sarà lui che penserà per noi, è stato lì l'errore, se volevate l'autonomia dovevate prendervela con le vostre mani, non affidarvi a al solito personaggio VIP che poi la faceva per voi cioè, poi qui, spero, qui per ci stiamo tutti associando in radio eh? qui ci sono mani che sbracciano Posso non essere d'accordo su questo, io poi non sono per niente d'accordo con l'idea leghista per cui lo potete immaginare, ma, ma mi metto nei vostri panni, insomma qualunque cosa vogliate fare, che sia da una parte o dall'altra, lo dovete fare con le vostre mani, così come fecero i vostri antenati, se no è inutile affidarsi alla cultura della visibilità e al guru che trascina, non funziona, allora la risposta è molto semplice, organizzatevi eh, ma soprattutto avere la costanza di andare avanti con l'organizzazione di andare avanti con le, con, a reclamare i diritti, perché tipicamente cosa Succede in Italia adesso? Si fanno i gruppi, si fanno le liste civiche, si lavora per un anno, sei mesi, quattro mesi, poi ci si stufa e ci va da un'altra parte e tutto si sgonfia. Ma così non si riesce a cambiare la storia. Ok. Giorgio vuoi fare anche tu qualche domanda a Paolo? Eh, buonasera Barnard, sono Giorgio, sono sempre di Radio Gamma 5, sono lo speaker. Sì. Eh, una domanda perché ero qua con Alessandro. Io ho letto nel suo, nel suo sito un articolo che mi è piaciuto molto, quello anche abbastanza piccolo, però era molto intenso. Quello che di un popolo. Quello, sto parlando quello italiano che non ha più voglia di lottare perché mh, da quello che ha scritto eh, tutti i periodi storici che so, ci sono stati c'è sempre stato un popolo che si è sempre rivolto c'è sempre stato un popolo che ha fatto una rivoluzione un qualcosa oggi come oggi io vedo e sono d'accordo con lei ehm, in quell'articolo che ha fatto che oggi come oggi il popolo italiano non più voglia di lottare è addormentato come è in estasi, non lo so eh, Radio Gamma 5 sta facendo un qualcosa di diverso e sono d'accordo con lei quando che, che parla di di volersi, di stare assieme infatti ha cominciato a fare i gas ha cominciato di prendere la linea cioè la mh, eh, come si dice, la scelta eh, terapeutica la libertà di scelta terapeutica e sta facendo altre cose questo credo che sia l'unica cosa che ci resta proprio da fare di buttare a mare ovviamente eh, i partiti non la politica ma i partiti di buttare a mare i sindacati perché ormai fanno solamente gli interessi dei partiti e della borghesia italiana quindi dobbiamo prenderci proprio per mano e unirsi proprio per avere eh, per trarre un in qualcosa insomma ecco. volevo sapere da lei cosa ne pensava grazie io ripeto, eh, eh, come ho già detto, sono assolutamente d'accordo, sarebbe auspicabile che si ritornasse proprio all'epoca in cui le persone si prendono per mano e eh, cominciano a riorganizzarsi la vita. Eh, guardate, ehm, però non bisogna dimenticarsi di un punto, perché eh, noi siamo italiani e siamo, come si dice, estremamente parcellizzati. Cosa vuol dire parcellizzati? Vuol dire che siamo persone che tendono a eh, agire individualmente in, in piccolissime entità completamente fuori dall'idea che invece l'interesse eh, primaria, quello collettivo allora, eh, va bene le autonomie va bene eh, ritornare alla, alla propria sovranità addirittura quasi a una, una propria sovranità monetaria ci sono degli esempi in Italia di eh, eh, luoghi dove è stata inventata una moneta di scambio per uscire, e esatto, di questo è un altro discorso ma insomma, va bene tutto questo però la mia raccomandazione che faccio in risposta al suo intervento che condivido è però attenzione, cerchiamo di non dire dimenticarci dell'interesse comune, perché se creiamo un'Italia di 500.000 piccole isole andiamo veramente ancora di più allo sfacelo. L'interesse comune eh, deve essere quello dei cittadini che si guardano in faccia e si dicono ma insomma siccome siamo tutti su questa barca, qual è l'interesse di tutti? Allora facciamo un esempio, l'interesse di tutti è avere dei servizi che funzionino e che siano gratuiti per i cittadini perché se no così con l'introduzione con con della concorrenza privata dopo di, su, succede che il vicino di casa che ha venduto il garage può farsi l'attacco e si salva la vita quell'altro che non aveva il garage da vendere non fa, e, e, e hanno la stessa condizione economica non può farsi l'attacco e muore capito? allora si finisce in questo non è interesse di nessuno avere una società di questo tipo perché poi muore la persona che ti era utile perché poi e, un domani quando sarà tuo figlio ad aver bisogno non ci sarà più il vicino di casa che l'aiuta e se tu non aiuti il figlio del tuo, del tuo vicino oggi, capite? Quindi va bene reclamare eh, eh, le, le individualità e le autonomie, però anche tenendo sempre d'occhio che l'interesse principale dal mio punto di vista almeno è l'interesse comune. No, no, eh, scusi Barna, forse mi sono spiegato male, ma proprio, era, proprio questo il mio, eh, il mio senso del mio intervento, proprio nell'interesse eh, collettivo della cosa, cioè da iniziare perché, perché sia poi a livello proprio nazionale, stiamo parlando proprio a livello nazionale, e di solidarietà, proprio, mh, proprio nel, nel, nel più ampio del discorso, ha capito il discorso, assolutamente io sono poi, io sono più statalista che, che autonomista nel senso che io non sono leghista assolutamente io credo che lo Stato ci vuole in Italia ci sono delle buone istituzioni ma però bisogna cambiare gli uomini ecco. questo è il senso ah, sicuramente Paolo, io ti ringrazio tantissimo e spero che magari in futuro eh, ci sarà ancora occasione eh, qua qualcuno ci manda degli SMS eh, ti ringraziano eh, dicono che ti piacerebbe, gli piacerebbe vederti qua, se succederà basta che avvisi eh, io sono disponibile a darti spazio se sei da queste parti e appunto ti ringrazio ancora e ci sentiamo la prossima volta bene, io ringrazio voi, è stato un, veramente un piacere anche per noi grazie Barnard, grazie Paolo grazie ancora, grazie a voi, buona trasmissione grazie, grazie.